Nell'estate del 1992, la nazionale statunitense di pallacanestro schierò per la prima volta degli atleti professionisti, portando le stelle NBA a misurarsi con il resto del mondo. Nei trent'anni successivi, quasi tutti i più grandi interpreti della disciplina hanno indossato la divisa stelle e strisce per disputare un'Olimpiade o un campionato del mondo. La maggior parte delle volte, per gli americani è stata una cavalcata trionfale fino a una medaglia d'oro, ma in alcune occasioni le divinità della palla a spicchi sono state riportate bruscamente con i piedi per terra. Oggi scopriamo insieme tutte le versioni di Team USA viste in questi 30 anni, classificandole dalla peggiore alla migliore in base ai risultati e alla qualità del roster. Partiamo subito. Posizione numero 15 Atene 1998 Nell'estate del 1998, il mancato accordo tra l'NBA e l'associazione giocatori porta a un lunghissimo lockout che terrà abbassate le serrande della lega fino a gennaio. Le dispute fra proprietari e atleti finiscono per compromettere la spedizione americana ai mondiali FIBA di Atene. I giocatori interessati a mettersi agli ordini di Rudy Tomjanovic, tra i quali spiccano Tim Duncan, Kevin Garnett e Gary Payton, vengono dissuasi dalle minacce di azioni legali da parte delle franchigie. Pertanto, sull'aereo per la Grecia si imbarca una varia pinta committiva composta da prospetti collegiali, atleti delle leghe minori statunitensi e professionisti d'oltreoceano. Della sporca dozzina a disposizione di coach Rudy T, gli unici destinati a una carriera rilevante sono Trajan Langdon, che diventerà una stella in Europa con il Sesca, e Brad Miller, che si guadagnerà due convocazioni all'All-Star Game con la maglia dei Sacramento Kings l'improbabile armata Brancaleone riesce comunque a farsi valere ad Atene. Nel girone perde una sola volta di misura contro la Lituania, poi viaggia spedita fino alla semifinale, lasciando per strada anche l'Italia di Pozzecco, Basile, Myers, Meneghin, Galanda, Fucca e Kostanievic, che si lavorerà campione d'Europa l'anno seguente. Gli statunitensi vengono fermati solo dalla Russia, che si impone per 66-64 prima di perdere in finale contro la Jugoslavia. Team E6 deve contentarsi della medaglia di bronzo, conquistata dopo aver battuto la Grecia grazie ai 23 punti del giramondo Jason Sesser. Posizione numero 14, Cina 2019 Alla sua prima esperienza sulla panchina della nazionale, Greg Popovich deve incassare le rinunce di molte star, tra quelle costrette ai box da un infortunio, Kevin Durant e Clay Thompson, quelle che hanno appena cambiato maglia, Kawhi Leonard, Paul George, Anthony Davis, Cary Irving e molti altri, quelle impegnate con la recitazione, LeBron James che sta girando il nuovo Space Jam e quelle che preferiscono riposarsi in vista della nuova stagione. Il primo team USA di Coach Pop è quindi composto in gran parte da seconde e terze linee. Tra i giocatori arruolati per il mondiale cinese solo Kemba Walker, Chris Middleton e Brooke Lopez hanno già disputato un all-star game. Jason Tatum, Jalen Brown e Donovan Mitchell, i giovani più talentuosi, debutteranno invece la partita delle stelle nelle stagioni successive. Walker, Tatum e Brown vanno a comporre insieme a Marcus Smart un quartetto che a partire dal seguente ottobre vestirà anche la maglia dei Boston Celtics. Questa bruttissima coppia del Dream Team viene sconfitta in amichevoli dall'Australia di Patty Mills. Poi ha vita tutto sommato facile nel girone di Shanghai, anche se contro la Turchia serve la freddezza di Tatum e Middleton della lunetta per acciuffare l'overtime e per portare a casa la più sofferta delle vittorie. Gli USA passano indenni il secondo round, poi però vengono sconfitti sia dalla Francia di Rudy Gobert ed Evan Fournier, sia dalla Serbia di Nikola Jokic e Bogdan Bogdanovic. Battendo la modesta Polonia riescono a raggiungere il settimo posto finale, che in ogni caso è il peggior risultato di sempre per la nazionale a stelle strisce. Posizione numero 13, Indianapolis 2002. In un periodo storico segnato dagli attentati terroristici e dalla conseguente paura di esporsi, parecchi grandi nomi dicono gentilmente di no a coach George Carl, gettando le basi per la pessima figura di Team USA nel mondiale casalingo. La squadra che si presenta a Indianapolis è piena di giovani, tra cui i futuri all-star Ben Wallace e Sean Marion e il rookie Jay Williams, che l'anno dopo chiuderà prematuramente la carriera per un incidente motociclistico, e di giocatori in fase calante, come il 36enne Reggie Miller. Solo quattro elementi del roster, Paul Pierce, Jermaine O'Neill, Elton Brand e Baron Davis, erano presenti all'All-Star Game di Philadelphia. Oltretutto, Pierce entra presto in rotta di collisione con Coach Carr, che lo relega in panchina nell'ultimo incontro. Tanto ormai non c'è più nulla da perdere. Dopo un buon inizio, gli Stati Uniti sono stati sconfitti dall'Argentina di Manu Ginobili e Luis Cola al secondo round, in quella che passa alla storia come la prima battosta subita dai giocatori NBA in una competizione internazionale i loro resti è poi passata la Jugoslavia di Fegio Stojakovic e Vlade Dibac, che ai quarti di finale ha stromesso gli americani della caccia all'oro, vinto proprio dai Balcanici. Senza Pierce, leader tecnico del gruppo, la rappresentativa di casa viene battuta anche dalla Spagna di Pau Gasol e Juan Carlos Navarro, chiudendo il torneo con un poco onorevole sesto piazzamento. Posizione numero 12, Atene 2004 L'epoca più buia nella storia dei team USA raggiunge il suo culmine con le Olimpiadi di Atene. Coach Larry Brown, fresco campione NBA con i Detroit Pistons, deve incastare troppe rinunce eccellenti, da quelle di Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, che dopo aver perso le Finals hanno deciso di separarsi e di chiudere il ciclo vincente dei Lakers, a quelle dell'MVP Kevin Garnett. Nemmeno Jason Kidd, Vince Carter e Tracy McGrady, protagonisti l'anno prima al Tournament of the Americas, decidono di partecipare. Coach Brown deve quindi affidarsi ai giovanissimi LeBron James, Dwayne Wade e Carmelo Anthony, reduci della loro prima stagione NBA alla leadership di Tim Duncan e al genio sregolato di Allen Iverson, con cui l'allenatore ha avuto un rapporto tormentato ai tempi dei Sixers. Tra i giocatori di punta ci sono Sean Marion e Amari Stadmer dei Suns e Stephon Marbury, passato da Phoenix a New York a gennaio. Quest'ultimo dichiarerà alla stampa di sentirsi limitato dai dettami tattici di Brown, che per tutta risposta cercherà di mettere Starbury sul primo volo per gli States. La disfunzionalità e la supponenza di quel gruppo, in seguito ribattezzato Nightmare Team, vengono messe per la prima volta a nudo dalla nazionale italiana, che il 3 agosto a Colonia rifila una sonora sconfitta alle star NBA. Un'amichevole è rimasta nella leggenda del nostro basket, quella dell'inchino di Gianmarco Pozzecco d'Allen Iverson, di Lebron James che non riesce a marcare Gianluca Basile e di Giacomo Galanda che domina contro Tim Duncan. Il crollo più roboante, però, arriva nella partita che apre il girone olimpico, quando Porto Rico rifila agli USA la sconfitta più pesante della loro storia, arrivando alla sirena finale con 19 punti di vantaggio. Dopo aver superato a fatica Grecia e Australia, la truppa di Larry Brown viene battuta anche dalla Lituania, a far calare la ghigliottina. Sono però Manu Ginobili e i suoi compagni della generazione Dorada, che abbattono gli avversari in semifinale e si preparano a conquistare l'oro a spese dell'Italia. La selezione statunitense deve accontentarsi della medaglia di bronzo meno celebrata di sempre, ottenuta dopo aver superato la Lituania. Posizione numero 11, Giappone 2006 Dopo le figuracce di Indianapolis e Atene, la USA Basketball opta per una svolta radicale. A dirigere le operazioni viene chiamato Jerry Colangelo, già proprietario e general manager dei Phoenix Suns, che affida la panchina a Mike Krzyzewski, leggendario allenatore di Duke University. Il nuovo corso viene impostato attorno a un'emergente generazione di fenomeni, chiamata a ricreare una cultura vincente alla tanto vituperata nazionale statunitense. Difficile che ci riesca già al Mondiale Giapponese. LeBron James, Chris Bosch, Carmelo Anthony e lo stesso Dwayne Wade, che ha appena vinto il titolo da protagonista con i Miami Heat, hanno solo tre anni di esperienza NBA. Dwight Howard ha appena due. Chris Paul ha appena terminato la sua stagione da rookie. Da qualche parte bisogna comunque iniziare, e i ragazzi di Coach K si raccavano alla grande. Dominano il girone di Sapporo, battendo anche l'Italia di Gianluca Basile, di Matteo Soragna e di un giovanissimo Marco Bellinelli. Nella fase di eliminazione diretta danno 40 punti di scarto all'Australia e 20 alla Germania, ma devono arrendersi in semifinale contro la fortissima Grecia di Basilis Panoulis e Dimitris Diamantidis. Team USA torna comunque a casa con un bronzo e con la consapevolezza di aver cominciato a invertire la rotta. Posizione numero 10, Tokyo 2021. Il fascino delle Olimpiadi, seppur rimandate di un anno per l'emergenza Covid, e il desiderio di offrire al coach Greg Popovic un'occasione di riscatto dopo la fallimentare spedizione cinese, spingono alcune star a salire sul volo per il Giappone. A dire il vero, molti top players rinunciano, ma giocatori del calibro di Kevin Durant, giunto alla sua terza olimpiade, Damian Lillard e Zach Lavine, al loro debutto con la nazionale, Bradley Beal, che ha chiuso le ultime due stagioni a Washington oltre 30 punti di media, Jason Tatum e Devin Booker, riduce da una sconfitta in finale NBA, non vogliono proprio mancare. Booker raggiunge la Committima insieme a Chris Middleton e Drew Holiday, partiti subito dopo la parata celebrativa per il titolo dei Milwaukee Bucks. L'avventura dei team USA inizia malissimo viene sconfitto da Nigeria e Australia in amichevole poi perde anche la sfida che inaugura i suoi giochi contro la Francia di Rudy Gobert è solo una falsa partenza da quel momento gli americani passeggiano indisturbati fino alla medaglia d'oro prendendosi la rivincita sui francesi in finale a griffare la partita decisiva per la terza olimpiade consecutiva è un mostruoso Kevin Durant con 29 punti la stella del Brooklyn Ness trascina i suoi al trionfo e regala il primo oro a coach Popovic, che al termine della manifestazione lascia il testimone a Steve Kerr posizione numero 9 Sydney 2000 Tralasciando la particolarissima parentesi del 98, il momentaneo declino della nazionale statunitense comincia probabilmente con le olimpiadi australiane. Scemato l'entusiasmo per i primi dream team, rappresentare il proprio paese è diventato sempre meno appetibile per le superstar NBA, che rifiutano in massa la convocazione di coach Rudy Tom Janovic per i giochi di Sydney. Gli unici componenti dei quintetti All-NBA che rispondono alla chiamata sono Kevin Garnett, Alonso Morning, Gary Payton, Jason Kidd e Vince Carter. Quest'ultimo si rende protagonista della giocata più celebre della storia dei team USA. Il 25 settembre, durante l'ultima partita del girone, scavalca letteralmente il centro francese Frederick Weiss, 2,18 m, e inchioda quella che verrà ribattezzata la schiacciata della morte. Strada facendo, gli USA hanno asfaltato gli azzurri con 31 punti di scarto. Carter e compagni proseguono senza intoppi verso la medaglia d'oro, ma faticano più del previsto contro la Lituania di Sarunas Jasikevicius, sconfitta di misura sia nel girone sia in semifinale. Lo scarso coinvolgimento dei grandi nomi e il livello sempre crescente delle altre nazionali fanno presagire che prima o poi, la corazzata americana potrà essere affondata. Posizione numero 8, Turchia 2010 Oltre ai veterani John C. Billups e la Odom, coach Mike Krzyzewski porta in Turchia un gruppo di giovanissimi, molti dei quali destinati a diventare protagonisti assoluti nel decennio appena cominciato. Per Kevin Durant, Russell Westbrook, Derry Rose, Stephen Curry, Kevin Love e molti compagni, è la prima volta in nazionale, perciò le aspettative su di loro non sono altissime. Lo straordinario talento dei ragazzi e la mancanza di credibili rivali rendono invece meno impegnativa del previsto la spedizione oltreoceano. Team USA soffre solo contro il Brasile, quando viene graziato dagli errori nel finale di Leandro Barbosa e Marcelo Huertas. per il resto a niente a chiunque gli si pari innanzi. Nella fase di eliminazione diretta, il 21enne Kevin Durant è incontenibile, 33 punti alla Russia, 38 alla Lituania e 28 ai padroni di casa, guidati da Hedo Turkoglu, Ersan Ilyasova e Omera Schick. KD torna da Istanbul con il premio di MVP del torneo e con la prima medaglia d'oro della sua gloriosa carriera e insieme a molti compagni d'avventura si prepara a dominare la NBA degli anni 10. Posizione numero 7, Toronto 1994. Dopo aver portato la divinità della NBA alle Olimpiadi di Barcellona, la USA Basketball e la Lega di David Stern scelgono di utilizzare il Mondiale Canadese come una vetrina per le stelle emergenti. Ecco dunque Sean Camp, che si sta mettendo in luce con i Seattle Supersonics, Alonzo Morning e Larry Johnson, rocciosa coppia di lunghi degli Charlotte Hornets e due giocatori che avrebbero potuto far parte del Dream Team originale Shaquille O'Neal, superstar degli Orlando Magic e Dominic Wilkins, che a febbraio è passato ai Clippers lasciando dopo oltre 11 anni gli Atlanta Hawks Insieme a loro, gli altri all-star Mark Price, Kevin Johnson e Derrick Coleman oltre ai veterani Reggie Miller e Joe Dumars Del gruppo avrebbe dovuto far parte anche a Asia Thomas l'escluso più eccellente da Barcellona 92 ma la rottura del tendine d'Achille, subita in aprile ha costretto il leader dei Detroit Pistons ad anticipare il ritiro Guidata da coach Don Nelson, la truppa statunitense spazza via un avversario dopo l'altro, rifilando 46 punti di scarto alla Russia in finale e portando a casa una scontatissima medaglia d'oro. Posizione numero 6. Spagna 2014 Derry Cross, Kyrie Irving e James Harden a gestire il pallone. Stephen Curry e Clay Thompson a ricevere gli scarichi. Anthony Davis, Marcus Cousins e Andre Drummond a presidere il pitturato. A sentire questi nomi, è difficile immaginare formazioni migliori di quella schierata dagli USA per il mondiale spagnolo. Nel 2014, però, nessuno di questi atleti è all'apice della carriera. Corey e Thompson ci sono quasi, visto che l'arrivo di Steve Kerr sulla panchina dei Golden State Warriors sta per dare inizio alla dinastia. Irving e Harden, così come Davis e Cousins, stanno rapidamente scalando le gerarchie, mentre Rose rientra dal grave infortunio al ginocchio che ne ha frenato bruscamente l'ascesa. Un'altra giovane stella, Paul George, ha dovuto dare forfait dopo il terribile incidente subito durante la preparazione al torneo. Ciò premesso, coach Mike Krzyzewski può dormire sonni tranquilli trascinati da un eccezionale Kenneth Farid, che però non riuscirà mai a esplodere nella NBA. Dal top scorer James Harden e da Kyrie Irving, eletto MVP del torneo, i suoi ragazzi veleggiano verso la medaglia d'oro, chiudendo le 9 partite disputate con uno scarto medio di 33 punti e affibbiandone 37 alla malcapitata Serbia in finale. Posizione numero 5 Rio 2016. Non sarà iconico come il Dream Team o stracolmo di stelle come in altre spedizioni olimpiche, ma il roster a disposizione di Coach K per i giochi di Rio è solido, profondo e versatile, con una potenza di fuoco invidiabile. LeBron James e Stephen Curry, protagonisti delle memorabili finals appena concluse, hanno scelto di rimanere a casa e come loro Russell Westbrook, Kawhi Leonard e Anthony Davis. Ci sono però il neo campione NBA Kyrie Irving e Kevin Durant, che ha appena fatto infuriare l'opinione pubblica annunciando il suo passaggio ai Golden State Warriors. In Brasile, KD può affinare l'intesa con i futuri compagni Klay Thompson e Draymond Green e della spedizione fa parte anche Harrison Barnes, che ha lasciato il posto a Durant in California per filmare con i Dallas Mavericks. Nel Team USA 2016 ci sono anche due dei migliori two-way players della NBA, Jimmy Butler e Paul George, oltre a Kyle Lowry e Demar DeRozan, trascinatore dei Toronto Raptors, alla coppia di centri formata dal talentuoso Demarcus Cousins e dal superatleta atleta Andre Jordan e al veterano Carmelo Anthony, giunto alla sua quarta Olimpiade. La corazzata statunitense rifila 99 punti di scarto nel giro di due amichevoli alla Cina, a cui poi ne darà 57 nella partita inaugurale. Gli americani trovano del filo da torcere solo contro la Serbia di Nikola Jokic, contro la Francia di Tony Parker e contro la Spagna in semifinale. La sfida con i Balcanici si ripete nell'incontro conclusivo, quando i 30 punti del solito Kevin Durant spazzano via Jokic e compagni e mettono il sigillo sull'ennesima medaglia d'oro. Posizione numero 4. Pechino 2008. Per completare il processo di ricostruzione avviato nel 2006 e riportare la nazionale ai vertici, la USA Basketball sceglie di giocare i carichi pesanti. Dopo aver scaldato i motori l'anno prima, nel campionato americano di Las Vegas, Kobe Bryant e Lebron James giocheranno l'uno a fianco dell'altro, per guidare quello che viene presto ribattezzato Redeem Team. Il Black Mamba è stato eletto MVP dell'ultima stagione NBA e The Chosen One promette di contenergli molto presto lo scettro della Lega. Al fianco dei due leader, ci sono alcuni reduci della spedizione mondiale in Giappone, che nel frattempo sono diventati delle superstar fatte e finite. Dwayne Wade dei Miami Heat, Carmelo Anthony dei Denver Nuggets, Chris Bosch dei Toronto Raptors, Chris Paul dei New Orleans Hornets e Dwight Howard, centro dominante degli Orlando Magic. Coach Mike Krzyzewski affida la regia alle sapienti mani di Jason Kidd e a completare l'organico ci sono Michael Redd, veterano dei Milwaukee Bucks, il versatile Tayshawn Prince, ex campione NBA con i Detroit Pistons e le giovani stelle degli Utah Jets, Deron Williams e Carlos Boozer. Il processo di redenzione è quasi una formalità. A Pechino, gli statunitensi non hanno rivali. Dominano il girone con uno scarto medio di 32 punti, poi ne somministrano 31 all'Australia e 20 all'Argentina di un malconcio mano ginobili. In finale battono la Spagna di Pau Gasol, che ritroveranno sullo stesso palcoscenico 4 anni più tardi, con 20 punti di Kobe Bryant e 27 di uno straordinario Dwayne Wade. Posizione numero 3, Atlanta 1996. Lo squadrone di coach Lenny Wilkins finisce sul gradino più basso del nostro podio perché, a differenza dei primi due classificati, non può contare su colui che in quel momento è il miglior giocatore del mondo. Michael Jordan, che arriva da una stagione da record con i Chicago Bulls, preferisce infatti approfittare della sosta per tirare il fiato. Per accogliere le altre nazionali ad Atlanta, gli statunitensi indossano comunque un abito di primissima qualità. Per la prima e unica volta nella storia, tutti i componenti del roster sono stati inclusi in un quintetto All-NBA. A smistare i palloni ci sono John Stockton, il migliore assistant di sempre, e Anthony Penny Hardaway, che armano le mani fattate di Reggie Miller, Grant Hill e Mitch Richmond. A presidiare il perimetro troviamo Gary Payton, fresco di nomina Defensive Player of the Year, e Scottie Pippen. Karl Malone e Charles Barkley si contendono lo spot di alla grande, e sotto canesto c'è il miglior trio di centri che si sia mai visto, formato da Shaquille O'Neal, Akim Olajuwon e David Robinson. Non a caso, gli americani triturano senza pietà chiunque si trovino davanti. Lasciano i posteri un roboante più 63 contro la Cina e si sbarazzano senza problemi della Jugoslavia nella partita che vale la medaglia d'oro. Posizione numero 2, Londra 2012. Vent'anni dopo il Dream Team, un altro battaglione di fenomeni si prepara a conquistare l'Europa. A guidare la truppa, oltre a Coach K, LeBron James, che dopo lungo inseguimento è salito sul trono della NBA. Il prescelto arriva a Londra da MVP stagionale, campione NBA e Finals MVP, gli manca solo l'oro olimpico per eguagliare quanto fatto da Michael Jordan due decenni prima. Insieme a LeBron, dall'aereo scendono Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden, stelle degli Oklahoma City Thunder, appena sconfitti in finale da James e dai suoi Miami Heat. Le altre punte di diamante si chiamano Chris Paul, leader degli Los Angeles Clippers, Carmelo Anthony, star dei New York Knicks, e Kobe Bryant, ancora al top nonostante compirà 34 anni al termine dei Giochi. E pensare agli assenti fa ancora più paura. Della spedizione avrebbero dovuto far parte anche l'ex MVP Derrick Rose, il capitano degli Heat Dwayne Wade, l'elettrizzante star dei Clippers Blake Griffin e Superman Dwight Howard, grande acquisto estivo dei Los Angeles Lakers, ma i rispettivi infortuni hanno avuto il sopravvento. Al loro posto troviamo De'Ron Williams, dei neonati Brooklyn Nets, Andre Guadala, passato da Philadelphia a Denver nella maxi operazione Howard, Kevin Love, che sta emergendo tra i migliori lunghi NBA con i Minnesota Timberwolves, e Tyson Chandler, appena eletto difensore dell'anno con la maglia dei New York Knicks. Il dodicesimo posto in organico, come omaggio al Dream Team originale, viene assegnato a un giocatore in uscito dal college. Si tratta di Anthony Davis, prima scelta assoluta dei New Orleans Hornets. Dopo aver omaggiato gli illustri predecessori, giocando due amichevoli a Barcellona, con tanto di maglie vintage, la corazzata di Coach K atterra nella capitale britannica, decisa a non fare prigionieri. Durante la loro trionfale cavalcata londinese, gli statunitensi mettono a referto 156 punti, nuovo record olimpico, contro la sventurata Nigeria. Il mattatore dell'incontro è Carmelo Anthony, che ne segna 37 mandando al bersaglio 10 triple e stabilendo così due nuovi primati per la nazionale a stelle strisce. Team USA trova un minimo di competizione solo contro la Lituania nel girone e in finale contro la Spagna di Pau Gasol e di coach Sergio Scariolo. La partita che vale l'oro viene decisa dalle accelerazioni nel quarto periodo di Chris Paul e Lebron James e manco a dirlo dai 30 punti di Kevin Durant, ormai è una sentenza quando c'è da mettersi al collo una medaglia. Posizione numero 1, Barcellona 1992 probabilmente alcune delle squadre analizzate finora avrebbero la meglio in un ipotetico confronto diretto, vista la maggiore freschezza atletica dei loro giocatori di punta. Ciò non toglie che nessuna formazione potrà mai eguagliare le gesta del Dream Team originale, destinato a cambiare per sempre la storia della pallacanestro. Per la prima volta le superstar della NBA attraversano l'oceano per competere l'una al fianco dell'altra, indossando la stessa maglia. Per la Lega di David Stern, la spedizione olimpica è una vetrina senza precedenti. A guidarla c'è Sua Maestà Michael Jordan, che in Spagna si consacra come un'icona planetaria, gli altri capitani sono Irving Magic Johnson e Larry Bird, i rivali per eccellenza, che negli anni 80 hanno portato la NBA nelle televisioni di tutto il mondo. Insieme a loro ci sono i migliori centri della Lega, David Robinson e Patrick Ewing, due delle migliori ali grandi di sempre, Charles Barkley e Karl Malone, il fedele compagno di quest'ultimo, John Stockton e uno Scottie Pippen all'apice della forma, il quasi MVP Clyde Drexler e il cecchino dei Golden State Warriors Chris Mullin. Oltre agli 11 futuri Hall of Famer, viene convocato Christian Lettner, reduce da due titoli NCAA vinti da protagonista assoluto a Duke. Il suo allenatore, Mike Czeszewski, fa parte del coaching staff guidato da Chuck Daly, timoniere dei Bad Boys di Detroit. Sull'estate del Dream Team sono stati scritti libri e prodotti documentari che hanno contribuito alla leggenda di quell'inarrivabile gruppo. Dall'arrivo in pompa magna ai tifosi in delirio fuori dall'hotel, dalle partite a golf di Jordan alle notti brave di Barkley, dalla passeggiata sulle Ramblas di Stockton alle birrette di Ewing e Bird, dall'avversario che si fa fotografare con Magic a quello che chiede le scarpe a Michael da 43,8 punti di scarto medio alla feroce difesa di Jordan e Pippen contro l'odiato Tony Kukoc dall'infocata sfida in allenamento fra Team Jordan e Team Magic allo sponsor sulle tute coperto durante la premiazione Gli Immortali di Barcellona fanno conoscere la NBA in tutto il mondo e faranno capire a una nuova generazione di talenti sparsi per il globo che competere con le divinità d'oltreoceano può diventare qualcosa di più che un grande sogno Queste erano tutte le versioni di Team USA dal 1992 al 2021 dalla peggiore alla migliore nei commenti fateci sapere la vostra classifica ideale, oppure se avete dei ricordi legati a qualcuna di queste squadre. Con un invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.